Salve a tutti! In questo video cercherò di eh, spiegare la differenza fra la condivisione dello schermo intero e la condivisione di, della semplice finestra. Entrambi, entrambe le modalità hanno dei vantaggi e degli svantaggi, dovete vedere voi cosa fa il caso vostro. Allora innanzitutto io ho lanciato, un, come vedete, una videochiamata e mi sono collegata, cioè sono entrata dall'altra parte come potete vedere, ehm, con il mio iPad, cioè ho chiamato un altro account e così ho collegato il mio iPad proprio per cercare di farvi vedere. Allora a questo punto io vado a eh, clicco verso la parte bassa dello schermo per aprire eh, la barra che mi permette di fare la presentazione, quindi clicco su presenta ora e scelgo lo schermo intero. Eh, L'interfaccia qua è molto più semplice rispetto al primo video che io ho mostrato, eh, clicco sulla finestra che voglio far vedere, si attiva il pulsante clicco su condividi. Eh, una notifica mi informa che ho cominciato la condivisione dello schermo, quindi in questo momento i miei allievi eh, stanno vedendo quello che io condivido, tra l'altro si vede anche qua da questa barra. Siccome sto condividendo lo schermo intero, loro vedono esattamente tutto quello che io faccio sullo schermo. Per esempio, io posso eh, rimpicciolire un po' la finestra e farvi vedere, se ci riesco, adesso avvicino l'iPad alla telecamera, notate che nell'iPad si vede lo sfondo, cioè qui si vede lo sfondo, del mio desktop, quindi io sto mostrando, sto condividendo anche il desktop, se io cambio eh, la scheda, per scheda intendo passo da una all'altra di queste schede che sto mostrando in alto con il cursore, vado per esempio qua, eh, diciamo che, che dedico questo video agli insegnanti di matematica che hanno grandi difficoltà con la scuola a distanza. E faccio, sto facendo vedere a tutti i ragazzi il sito della Khan Academy nella versione italiana che è it.khanacademy.org, dove per esempio vado a fare una ricerca in tempo reale sulle equazioni... Scelgo equazioni e mi si aprono una serie di risorse. Per esempio, avevo provato a guardare questa. Questa è una risorsa interattiva, nel senso che io la posso fare qua e i ragazzi seguono. no. E I ragazzi poi possono riprendere, eh, se gli mandate il link, possono riprendere lo stesso esercizio, provare a rifarlo. Oppure possono guardare i video tutorial. Purtroppo i video tutorial non si riesce a farli sentire durante la videochiamata eh, Meet perché ho scoperto che si sente solamente il parlato dell'insegnante. Però eh, la Video Academy ha questa cosa molto interessante anche ai fini del CLIL, se volete, perché i loro video sono... In inglese, non tutti, molti sono anche in italiano se li cercate, però alcuni video sono in inglese ma hanno la, eh, oddio aspetta che cambiamo eh, la lingua qua, hanno, la, eh, hanno i sottotitoli in, anche in italiano. Non capisco perché adesso non li vedo perché io prima li vedevo. Comunque, eh, comunque, insomma, qua sotto avete anche la trascrizione. Ah, si vede che sono finita su un. per cambiare la, la, la lingua si va qua. Si vede che sono finita su un video che è solamente in inglese, però si trovano tantissime eh, risorse in italiano. Ehm, allora chiudo questo, siamo nella condivisione della schermata intera, di conseguenza io posso fare anche questa bellissima cosa. Io posso abbassare il mio schermo, i ragazzi mi stanno ancora seguendo e posso aprire Paint. E in Paint io posso benissimo disegnare, scrivere, fare tutto quello che, che voglio e, e farmi seguire. E in questo momento sto utilizzando il mouse perché sono su PC i ragazzi dal tablet possono anche eh, utilizzare la pennetta o il dito. Va bene, allora eh, torniamo alla eh, nostra videochiamata, eh, io voglio interrompere la mia condivisione, non faccio altro che tornare qua e cliccare su interrompi condivisione. La condivisione è stata interrotta, adesso vediamo l'altra modalità, clicco su presenta ora e clicco su una finestra. Come vedete in questo caso mi viene eh, scelta, mi viene mh, offerta la scelta delle finestre che io ho aperto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Io sto lavorando per questo ai fini di questo video con la videochiamata e Paint. Se io scelgo Paint e clicco su Condividi, i ragazzi in questo momento vedono unicamente questa finestra. Cioè, eh, se io apro la chat e quando apro la chat dovrò riaprire Paint, allora, ecco, apro la chat i ragazzi in realtà stanno vedendo ancora solo questo. Questo significa che se eh, i ragazzi hanno mutato i microfoni perché, per evitare ritorni di suono o rumori di sottofondo, qua possono scrivere sulla chat. Scusate che quando scrivo io, ovviamente mi va in secondo piano, mi va in secondo piano paint. Comunque, nel momento in cui lo, loro scrivono qua nella chat, tutti vedono, io vedo la domanda e, e in tempo reale. Posso rispondere senza che loro siano disturbati dalle diverse finestre. Questo può tornare molto utile nel momento in cui i ragazzi sono per esempio sul cellulare e quindi hanno la possibilità, eh, una possibilità di visione limitata. Ecco, adesso interrompo eh, la mia condivisione di nuovo, vediamo se l'ho interrotta. Sì, l'ho interrotta automaticamente chiudendo la finestra che era attiva, quindi l'ho interrotta automaticamente, spero che sia abbastanza chiaro e se avete delle domande mi raccomando scrivetele qua sotto sui commenti e io farò il possibile per rispondere e vi ringrazio per l'attenzione.